Se ancora non ci sentiamo sicuri nel riportare eh, i tratti della figura, dovremmo già essere nelle condizioni di poterlo fare, ma se non ci sentiamo sicuri, eventualmente utilizziamo il metodo della quadrettatura. Io consiglio di utilizzare dei, delle tonalità di uno stesso colore. Il colore che generalmente utilizzo nell'incarnato è il verde vescica. Il verde vescica perché eh, corrisponde all'incirca all'appanato venoso, che abbiamo sotto pelle e quindi eh, se qua e là traspare questo colore oppure si vede in trasparenza non può che dare un apporto positivo a quello che è l'incarnato che verrà poi fatto successivamente e in ogni caso questo ci dà la possibilità di incominciare a studiare i vari, le varie tonalità della figura capelli verranno riportate solo le parti in luce quindi lo sfondo sarà parte integrante dei nostri capelli, il nero, eh, questo perché eh, dobbiamo dare una certa percezione eh, all'occhio umano in modo che sia lui che si ricostruisca diciamo tutto l'apparato capillifero di questa figura. Per quanto riguarda la pelle io utilizzo un misto, poi magari faremo un video esclusivamente per i colori da utilizzarsi, da utilizzarsi insomma che utilizzo io per la pelle, eh, io sovente m, utilizzo un blu per scurire, eh, raramente dell'ombra ehm, della naturale, eh, scusate, dell naturale. Eh, perché l'ombra naturale poi tende a, a, ad annerirsi con il tempo quindi preferisco utilizzare dei ble, eh, mai il nero, non utilizzo quasi mai il nero, a meno che non ho un, bri, un bistro molto scuro. Per eh, i chiari, per l'incarnato, utilizzo un vermiglio eh, mischiato a della siena naturale e, e del giallo di Napoli, chiaramente con del bianco eventualmente, e queste diciamo, tonalità mischiate tra di loro mi danno... Um, poi le varie tonalità della pelle che è proprio quella che sto utilizzando in questo momento Per quanto riguarda questo studio ci possiamo accontentare perché, ripeto, non, non è un dipinto realistico eh, che, do, che abbiamo realizzato su committenza, ma è semplicemente eh, un disegno di grammatica della pittura che deve riportare eh, le esatte proporzioni, il 45 ⁇ eh, come metodologia di pennellata e quindi diciamo che ci possiamo accontentare se vi è piaciuto il filmato lasciate un like e se volete rimanere informati sulle mie prossime uscite video, iscrivetevi al mio canale. Inoltre ho una pagina Facebook, un profilo Facebook e un profilo Instagram. Vi auguro un buon proseguimento e alla prossima.